a tutti, benvenuti in questo nuovo video, oggi andiamo a scoprire trucchetti per prepararci alla primavera. Vi do alcuni consigli che io utilizzo ovviamente. Per prepararmi alla nuova stagione, quindi dal freddo andare eh, verso la stagione più calda, il primo in assoluto che vi do è quello di cambiare i prodotti che avete utilizzato fino ad adesso, sia quelli che avete utilizzato per la pelle, sia quelli che avete utilizzato per i capelli. Con il cambio di stagione, almeno per me, pelle e capelli si rivoluzionano, quindi tutti i prodotti che ho utilizzato fino adesso prossimamente non andranno più bene e quindi andrò ad eliminarli un po' alla volta. Secondo consiglio che vi posso dare è di buttare tutti i eh, prodotti che avete utilizzato eh, lo scorso anno per la primavera e per l'estate perché eh, appunto durante eh, i 12 mesi in linea di massima scadono e quindi non utilizzate i prodotti che avete utilizzato durante la primavera estate dell'anno scorso perché quest'anno probabilmente saranno già scaduti consiglio numero 3 preparate la vostra pelle alla nuova stagione qual è il modo migliore per farlo? è facendo degli scrub e di questo prossimamente ci sarà un bel video in cui vi mostrerò come realizzare un, uno scrub da soli con le vostre mani senza seguire ricette perché proprio vi insegnerò a farlo. Lo scrub è utilissimo perché elimina tutte le cellule morte e quindi la pelle si prepara a prendere il sole, si prepara la nuova stagione e allo stesso tempo è subito più nutrita e più luminosa. Un altro importantissimo consiglio è quello di incominciare a riutilizzare le creme solari se durante il, i mesi invernali non l'avete fatto. Tante persone utilizzano i filtri solari anche in autunno e inverno, tante persone durante eh, la stagione fredda non le utilizzano, quindi nel caso eh, abbiate messo da parte le creme solari dell'anno scorso, comunque le protezioni dell'anno scorso, adesso andatele a buttare e eh, cercatevi una protezione eh, per il viso che non vi dia fastidio, che sia piacevole e che sia eh, adatta anche da utilizzare sotto il trucco Consiglio numero 5 rivoluzionate, rimodificate, risistemate eh, il vostro kit di trucco eh, i consigli che vi posso dare è uno, di utilizzare meno prodotti due, di eh, utilizzare prodotti più leggeri tre, eh, di cambiare le colorazioni quindi eh, sistemate le eh, colorazioni, le tinte dei fondotinta, dei correttori, delle ciprie eccetera e per quanto riguarda gli ombretti o le tinte labbra utilizzate, incominciate ad utilizzare dei colori più um, leggeri, più tenui consiglio numero 6 che si rifà un po' a quello che vi ho appena detto quindi al consiglio numero 5 è quello di modificare anche le vostre abitudini per quanto riguarda il make up appunto e quindi quello di utilizzare il minor. Numero di prodotti possibili, man mano che la stagione va avanti, magari adesso in primavera ancora un pochino, ma durante l'estate cercate di eliminarli quasi, quasi completamente, quindi eh, meno trucco, trucco più leggero e colori più chiari. Consiglio numero 7, è, eh, ma non è obbligatorio, insomma, aggiornatevi sui nuovi trend di quest'anno che eh, ho visto sono molto molto carini, a me piacciono un sacco, insomma... Quest'anno ci saranno molti colori e insomma proprio come piace a me. Consiglio numero 8, considerate un nuovo taglio per i capelli o un nuovo colore di capelli. Questo è il momento giusto per farlo, un po' perché preparate di nuovo i capelli al sole e un po' perché la nuova stagione è appunto il momento migliore per dare una svolta al look, per rinfrescare il look, per ridargli un po' di tono, un po' di freschezza e anche un po' di colore. Per il consiglio numero 9 è preparate i capelli alla nuova stagione anche quelli, eh, benché non si noti subito ma magari più avanti quando le temperature saranno più calde eh, anche loro hanno bisogno di essere preparati alla, alla nuova stagione quindi fatevi degli impacchi, utilizzate prodotti più leggeri e insomma, dategli, fategli un po' di coccole anche ai vostri capelli e, eh, come vi dicevo prima, nel caso considerate anche un taglio. Punto numero 10, che è più o meno simile a quello di prima, preparate anche i vostri piedi alla nuova stagione perché adesso con il caldo si andranno ad utilizzare le scarpe aperte e quindi i piedi saranno in prima linea. Di conseguenza bisogna prepararli e dedicategli un po' di tempo, un bel pediluvio una bella pedicure e eh, una passata di smalto. Per il consiglio numero 11 vi consiglio in questo eh, periodo di eh, approfittarne per dare una tregua alle unghie delle mani, quindi eh, cercate di tenere le unghie libere dallo smalto più che potete, 10 giorni 15 giorni dovrebbero bastare in questo modo eh, le fate respirare di nuovo e saranno pronte per un'altra stagione piena di smalti e piena di colori ricordatevi comunque ogni tanto anche durante eh, le varie stagioni di dargli eh, 3-4 giorni di, di tregua insomma in modo da lasciarle respirare e renderle più forti ultimo consiglio e questo ormai ve lo dico in ogni video in cui chiacchiero è bevete più acqua se durante l'inverno non ne avete sentito molto uh, l'esigenza, da adesso per tutta la stagione calda dovete uh, bere più acqua. C'è proprio la necessità di bere più acqua, incominciate adesso, anche se non sentite ancora la necessità, uh, incominciate a bere più acqua, come uh, vi dicevo nel video su come bere 8 bicchieri di acqua al giorno, ve lo lascio qua sotto linkato da qualche parte, nell'info box, non lo so. Uh, incominciate un po' la volta per poi arrivare nel giro di uh, qualche giorno a riuscire a bere tutti i vostri 8 bicchieri di acqua al giorno, ma fatelo perché adesso più che mai pelle, capelli e corpo avranno bisogno di questa integrazione d'acqua. E niente, con questo è tutto, se avete altri consigli da dare uh, lasciateli sotto, nei commenti che come sapete sono sempre molto molto utili e io li seguo molto volentieri lasciate un mi piace al video per sostenermi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanellina perché con la nuova programmazione probabilmente qualche video potrebbe scapparvi e niente con questo è tutto noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao